ecco ragazzi anche se per un attimo abbiamo sbagliato strada adesso entriamo nella strada della forra e iniziamo a percorrere questa strada e vediamo vediamo com'è dai sono molto curioso perché tutti ne parlano un gran bene sicuramente non è una strada dove si può correre dove si può insomma andare a una velocità neanche a 70 all'ora come vedete no? però è una strada panoramica una delle, delle più belle al mondo, se non sbaglio non vorrei vale dire una cavolata eh, un certo Winston Churchill l'ha definita una delle meraviglie del mondo e, e quindi insomma vediamole insieme ecco Siamo a Tremosine o Tremosine sul Garda, come dice il cartello, guardate che panorama! Tutta la gente che si ferma per fotografare il paesaggio. Questa è forse è una, una passeggiata o magari era quella originale, quella stradina Libu che spettacolo <ride> ho detto che spettacolo no <ride> meraviglioso ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso meraviglioso ok basta basta cantare perché sennò perdi iscritti sul canale e comunque vi ricordo che qui siamo sul canale di Jim Giri in moto vi ricordo di seguirci di iscrivervi, di cliccare sulla campanellina, la famosa campanellina che, insomma, guarda qui, che tutti odiano perché nessuno ci clicca sopra, però noi dobbiamo incitarvi a cliccare e iscrivervi al canale perché se no, insomma, che piacere c'è cioè, condividere le proprie esperienze con, con gli altri, anche persone che non si conoscono, eh, perché grazie all'esperienza di altri che si possono imparare tante, tante altre cose, insomma. Qua pescano! Uh, è verde! Che fortunelli che siamo! e quindi vuol dire che ha un... cioè si entra ma non si esce guardate guarda come si arrampica qua sopra wow e ce la facciamo Guarda tu. Guarda. Mamma mia, che bello. Guarda qua che bell'orrido che c'è. un po' come, come un, un museo a cielo aperto che non venga mossa la ripresa e qua ci bagniamo. Oh! Mamma mia, ragazzi. Ma guardate